Ecco Maurizio, è difficile spiegarlo in poche parole, il tuo intervento è stato molto lungo oltre che appassionante, però ci vuoi raccontare in due parole l'esperienza di Napoli, dell'acqua pubblica e se il sindaco De Magistris è riuscito effettivamente a renderla di nuovo pubblica? Il sindaco dei Magistris è stato straordinario, è un po' solo in questa esperienza e quindi dobbiamo essere a fianco per rafforzarla sempre di più. È un'azione di resistenza, fondamentalmente. Io ho incontrato ieri eh, i quattro che hanno ricevuto il premio Nobel per la, la pace, i quattro avvocati tunisini che si sono spesi per la pace e gli è stato conosciuto l'impegno nel dialogo, nella resistenza e per il coraggio che hanno avuto. Ecco, qui eh, da farsi, dobbiamo fare una cosa simile, dobbiamo muoverci nello stesso modo, resistere, dialogare, comunicare, impegnarci con un pizzico di coraggio, De Magistris è avuto un gran coraggio. Riappropriarsi dei beni pubblici, riappropriarsi dell'acqua, riappropriarsi della libertà. Acqua e acqua di qualità, noi abbiamo lanciato una campagna buona da bere perché è importante che la, la disponibilità sia di acqua da bere, motivo per il quale dovremmo investire tantissimo sulla costruzione ad esempio delle reti duali, le reti che distribuiscono acqua pulita per pulire la macchina piuttosto che lavare i pavimenti e acqua potabile che è un alimento, non è facile garantirla tutto, noi viviamo un momento particolare, l'impatto dei cambiamenti climatici potrebbe essere notevole e le multinazionali lo sanno, motivo per il quale soprattutto soprattutto nel centro-sud Italia le fonti d'acqua sono sotto attacco, in parte già se ne sono impossessate le multinazionali e gliele dobbiamo togliere. Dobbiamo riappropriarci innanzitutto, oltre che del ciclo integrato delle acque, soprattutto delle, delle fonti d'acqua che sono sotto attacco.